Ciao a tutti, eccomi qua dopo un po' di tempo e voglio nuovamente riparlare di QGIS. Sto leggendo qua sotto: QGIS maschere di inserimento dati soprattutto per quanto riguarda le, le foto. Se vi ricordate, chi mi segue conosce bene questo video perché sono stato uno dei primi a utilizzare le maschere di inserimento dati in QGIS. Tant'è questo? Ripeto, questo video risale al 2016, quindi sei anni fa bene tra tutti questi messaggi che potete leggere su 67 commenti ci sono a questo video tra tutti questi trovate che c'è una persona che non riesce a riprodurre questa maschera di inserimento date io gli ho spiegato che questo è un video che è del 2016 quindi la versione 2.x di QGIS oggi siamo alla versione 3.x quindi qualche differenza c'è però se andate a vedere nei video, nelle, nelle, nei messaggi, questa persona si innervosisce un po', non ci riesce ha problemi a, a realizzare questa maschera e di conseguenza uh, quasi offende QGIS. Okay? Dice che gli sviluppatori sono eccetera eccetera. Andate a leggere se siete curiosi. Bene, io in questo video vi dimostrerò con due semplici passaggi, come realizzare nuovamente queste maschere di inserimento dati con la versione 3 di QGIS, in particolare la versione 3.26, oppure 3.20, comunque vedremo vedremo quale che, che anzi io già ce l'ho aperto QGIS, ehm, questo qua, eh, questo lo facciamo chiudere, ci sono due QGIS aperti, questo qua viva QGIS eh, sto utilizzando a 3.26, sto leggendo qua sotto, 3.26.1 andiamo a vedere come realizzare queste maschere di inserimento dati è ovvio che io il video non lo vado a rivedere tutto ma sono convinto che le modifiche mh, ci sono attenzione perché si passa, mh, sono passati 6 anni ma secondo me è rimasto altrettanto facile ok il risultato di questa creazione della maschina inserimento io l'ho già fatto vi faccio vedere subito il risultato e poi andiamo a vedere come costruire tutto ciò allora questi sono dei punti immaginate sono dei punti per ogni punto ho associato tre foto quindi io appena clicco con lo strumento informazioni che si trova qua sopra ok appena io clicco, attivo questa funzione clicco su uno di questi punti voglio che mi compare la maschera di inserimento dati in particolare una maschera per visualizzare le, le tre immagini associate ok quindi vado, seleziono foto sono due perché una contiene la geometria nella seconda era una tabella una semplice tabella che contiene i link alle, alle, alle immagini ok quindi poi queste due sono messi in join infatti doppio clic su questo vedete join Vettore, vedete, sono messi in join ok. Quindi vado su questo, vado sul primo punto, ci clicco sopra e ecco qua le tre immagini: 1, 2, 3. Sono uguali perché in questo caso sono uguali, ma perché ho preso dell'immagine e poi l'ho incollate così. Senza, vado su questo. Queste sono ancora uguali, vediamo. Uh, Queste sono ancora uguali. Sono fortunato oggi. E questo già è diverso, perché qua non c'è la bici, qua c'è la bici e qua ci si vede solo in manubrio. Vedete, sono tre immagini diverse. Come vedete, basta cliccarci sopra e vedete, io subito vedo l'immagine. Ok? Su qualsiasi di questo, ho associato tre immagini. Ok? Quindi, come vedete, è di una semplicità, oserei dire, imbarazzante. Ma andiamo a vedere come si realizza il tutto. Quindi io rifaccio tutto da zero. Okay, quindi da qua, questo lo salvo, naturalmente poi questo progetto lo, lo condividerò, eh, molto probabilmente lo condividerò in modo tale da togliere ogni dubbio. Allora, come si creano queste maschere qua? Cioè ho queste tre per ogni punto ogni punto, ho associato tre immagini e voglio vederle attraverso questa maschera. Come si fa tutto ciò? Allora, partiamo da zero, nuovo progetto, vado a caricare i miei dati, allora, vado a caricare primo il vettore, il vettore che è shp, Shape. apri, aggiungi, chiudi, ecco qua i punti, un attimino lì, ecco qua, lì e metto pure l'etichetta, così ci togliamo ogni dubbio, eh, 10, eccoci qua, Vado a caricare, se vado a aprire la tabella di questo, qua non c'è niente, se non un ID. Sono 20 punti con l'ID. Ora vado a caricare la mia tabella, quindi vado su testo delimitato, vado a caricare questa volta tabella foto. Apri, ok. qua sotto la vedo, vedo l'anteprima, come vedete c'è foto 1, foto 2 foto 3. Tra il link più l'id perché ora devo mettere devo fare una join ok questa non ha nessuna geometria quindi ok metto nessuna geometria aggiungi e ho aggiunto le, le due ok o devo fare una join dove il campo correlato è l'id ok vado su foto tasto destro proprietà vado su join aggiungi join tabella foto che okay? id e id da questo voglio vedere solamente foto, foto, foto e da qua voglio che mi aggiunga, in questi tre campi, tabella foto. Ok, ok, applico ok. Benissimo, a questo punto se vado a selezionarlo semplicemente, vedete, non vedo le immagini, perché vedo solamente i link. Questi link delle foto che vedete qua sono dei percorsi relativi, non assoluti, sono relativi, cioè relativi cosa significa in questo caso? Sono... È praticamente l'ultima parte del percorso delle foto all'interno della cartella di progetto. Cosa voglio dire con questo? Quando si lavora in questi, eh, si vogliono realizzare queste cose, occorre creare una cartella. Vedete, questa è la mia cartella, l'ho messo sul desktop. Questa è una cartella, si chiama Form con Foto. Quindi ho creato questa cartella, un contenitore. All'interno di questa cartella ho messo la cartella che contiene le foto. Vedete, qua ci sono tutte le foto. E nella stessa cartella ho messo lo ship file puntuale, il file di progetto e la tabella che contiene i percorsi relativi alle foto. Semplice, tutto all'interno della stessa cartella. Così si ragiona. Cioè, se devo fare un progetto, mica posso tenere, non so, ship file in una cartella. Eh, oppure la tabella delle foto in un'altra cartella e mischio tutto bisogna avere un certo bisogna creare qualcosa con un certo criterio il criterio è, si crea un contenitore e in questo contenitore io creo il mio progetto sta tutto qua dentro ok? quindi file di progetto, tabella e shape, foto fatto tutto ciò ho creato eh, la join vedete join è già creato Ora non mi resta altro che se vado sulla IVA da cliccare, io non voglio vedere questo, voglio vedere direttamente l'immagine, quindi occorre aggiungere i widget. Quindi vado su Foto, vado su Proprietà, doppio clic su questo, Proprietà, Proprietà, Modulo, Attributo, vedi qua, vedi qua c'è il simbolo del Join, della Join, quindi vado sulla prima, il tipo di widget si chiama Allegato, Allegato allegato, vedi, allegato, poi, subito dopo, eh, seleziona file, ok, non devo mettere memorizza il percorso come percorso assoluto, ma percorso relativo al progetto, quindi relativo al progetto del progetto, ok, quindi devo metterlo qua, questo lo devo mettere qua, ora appena gli dico applica, e chiudo la finestra, poi la riapro, questo qua verrebbe aggiornato, vedete questo si vede in, in grigio, grigetto, poi si aggiorna. Vado sotto e eh, qua, come visualizzazione dei documenti, io voglio vedere un'immagine. Qua o lascio auto oppure non so, gli metto 500 come dimensione dell'immagine. Altezza 500 e 500. Ok? Applica. Vado nella seconda e faccio la stessa cosa, perché sono tre le immagini. Quindi vado su allegato Qua percorso relativo al progetto e qua sotto al solito immagine 500, 500 oppure qua mettete il numero che vi interessa nella visualizzazione. Applica l'ultima, al solito deve essere un allegato, percorsi relativi, ehm, documento, immagine e qua 500. 500 ok applica ok se vado a riaprire per farvi capire quello che ho detto poco fa ehm, percorsi file ok allora a questo punto scusatemi devo aggiungere perché voglio creare un unico gruppo altrimenti in questo caso no, non creando un gruppo me ne metterebbe uno sotto l'altro andiamo a vedere vedete ma in questo caso me l'ha messo uno sotto l'altro ok, io non lo voglio uno sotto l'altro, ma lo voglio affiancate, quindi devo fare quest'altra modifica, eh, quindi vado qua, creo, da gen automaticamente, gli dico trascina e rilascia, qua, qua gli dico più, vado a creare un gruppo, che chiamo, non so, foto, lo scrivo magari maiuscolo, foto, ok, da qua a tre, va bene, perché voglio tre colonne, ok, prendo queste tre foto, uno, due, tre, e le trascino qua dentro nel mio gruppo, ok, tutto ciò che ho già definito prima, rimane, ok, quindi applica, ok, ritorno qua, prendo lo strumento, ci clicco sopra, ed ecco qua le mie tre, ah, io non voglio questo tipo di visualizzazione, fatemi fare quest'altra modifica, voglio direttamente il gruppo, quindi se vado qua, mh, mostra come casella di gruppo, ok, quindi applica, ok, ritorno qua ed ecco qua che lo vedo come ho fatto all'inizio. Questo naturalmente, se non dovete più inserire, li togliete queste, per, anzi, altra cosa si può fare, questa, questo nome campo, invece di vederlo qua a fianco, che si prende troppo spazio, gli posso dire metterlo in cima. E quindi andiamo a modificare ancora questa cosa, sono tutte cose abbastanza semplici da modificare, etichette in cima, etichette in cima, etichetta in cima, applica e ok, non so ritorno qua. Vedete, l'etichetta etichette qua sopra. Ora vediamo se posso ridimensionarsi un attimino posso ridimensionarlo. Ed eccolo qua. La mia maschera di inserimento dati. Come ho fatto sempre. Non so vado qua su 10 e questa qua non so, 20, e questa qua e così via. Spero che eh, sia utile. E spero soprattutto che chi in un certo senso ha, ha come dire, è, ha avuto dubbi su come creare questa cosa la prossima volta di non, di non irritarsi se una cosa non riuscite a farla, basta chiederla, ma chiederla anche in un modo corretto, ok? Non in tipo sfida, ok? Io ho avuto questi 10 minuti a disposizione, lo faccio volentieri, quindi eh, la prossima volta non alteratevi, dovete solamente chiedere con cortesia e sicuramente qualcuno vi risponderà. Ciao e buona visione, alla prossima. Se il video è stato utile iscrivetevi, oppure mettete un like, oppure tutte e due iscrivetevi al, link, al, al mio gruppo. Al mio canale e anche mettete un bel pollice su ciao